Carissimi, eh, questa è la quinta domenica di Quaresima, il Signore nelle precedenti domeniche ci ha parlato di acqua che disseta per la vita eterna, di luce che rischiara le tenebre dei nostri peccati, di una cecità fisica, ma anche di una cecità spirituale, questa domenica eh, i Vangeli ci portano di fronte alla morte, ci portano a riflettere sul tema profondo, spirituale, e eh, importante per la nostra vita di fede, che è la morte. La morte che può in certi casi causare anche diversi danni dal punto di vista spirituale. Una persona credente, come Maria, la sorella Marta, eh, si può ritrovare in una condizione di, di dubbio, di incredulità, di tristezza, anche nelle nostre realtà comunitarie, talvolta ci accorgiamo, dover fare questa esperienza, un'esperienza di delusione, di tristezza per la mancanza di una persona cara, di fronte alla morte spesso si cade in questo trabocchetto, trabocchetto della disper disperazione, ci si sente disperati, manca qualcuno, si crea un vuoto, ecco così è stato per Lazzaro, Lazzaro è amico di Gesù, Gesù amava eh, ritrovarsi con questa famigliola, questi tre fratelli, e viene a sapere che il suo amico Lazzaro è morto. Mi piace sottolineare il pianto di Gesù, ecco, il Vangelo lo annota in maniera chiara, Gesù piange di fronte all'amico Lazzaro, eh, la gente che viene attorno nemmeno di fronte alla solidarietà profonda di Gesù, al suo pianto, alla consolazione anche eh, dello spirito che viene a sapere che Dio piange con te, soffre con te, anche di fronte a questo non si sentono eh, rinfrancati, rassicurati, anzi rassicurati. Eh, esplicitano questo disappunto proprio indirizzandogli parole anche se vogliamo in qualche modo anche irriverenti. Costui, colui che ha dato la vista al cieco, non poteva non poteva ridare la vita, permettere che questo amico non morisse. Ecco Gesù ridà la vita effettivamente a Lazzaro. Lazzaro, vieni fuori. Lazzaro, vieni fuori, però prima vuole sincerarsi della fede vuole verificare la fede dei presenti e lo chiede, lo chiede alle sorelle, lo chiede a Maria, tu credi questo, credi che io posso ridare la vita, che il figlio dell'uomo risorgerà dai morti, credi nella resurrezione della carne? È un interrogativo che in questa domenica il Signore pone a ciascuno di noi, lo pone a me, lo pone a te che ascolti. Tu credi questo? Credi che questo possa accadere? Che il Signore non si arrende nemmeno davanti alla morte? Che il Signore ti può dare una vita oltre a questa vita, una vita eterna che dà senso a questa vita terrena? Tu lo credi? Qui siamo al, al centro della nostra fede, al nucleo essenziale della nostra fede. Gesù è morto ed è risorto. E Lui ci ridà la vita. Lasciamoci guidare dal Signore quest'ultima fasi del tempo di quaresima per prepararci alla Pasqua. Buona domenica.